Buongiorno a tutti, oggi mostrerò come faccio pulizia e mi preparo al nuovo anno scolastico. Allora, mi sono posizionata nel drive del mio account scolastico, l'account istituzionale, e, e in questo drive io noto eh, che ci sono delle cartelle dedicate all'anno scolastico caratterizzate appunto dalle annualità e eh, una cartella Classroom che è stata creata automaticamente da eh, Google Workspace nel momento in cui io ho creato il mio primo eh, corso Classroom, quindi questa è una cartella eh, automatica di servizio funzionale che non va mai cancellata, eh, mentre invece queste cartelle sono state create da me. Eh, adesso io farò due operazioni in Drive, mi creerò anzi mi sono già creata una nuova cartella per l'anno 2021 e 22 per creare una cartella è semplicissimo vado in nuovo e clicco eh, cartella e poi si eh, scrive il nome quindi questa è la mia cartella è perfettamente vuota la apro e comincio per esempio a scrivere il nome delle classi che io avrò a cartella aperta se io clicco cartella, la cartella si crea all'interno della sottocartella 2021-2022. Quindi, per esempio, io so che avrò una classe quinta E e scrivo quinta E. Ecco, come vedete, la cartella si è posta sotto eh, all'interno della cartella 2021-2022. Infatti, se torno al mio drive, ecco, la troverò qua dentro, no? Allora, eh, poiché la cartella di lavoro sarà la, la cartella corrispondente al nuovo anno scolastico, diciamo che cambio il colore. Io ho deciso di mettere in rosso le cartelle che uso di più. Quindi, eh, volgo al rosso, come faccio? Clicco col destro mouse, scelgo, cambia colore e scelgo il rosso. Mentre questa qua la riporto al nero, essendo la cartella dell'anno scorso. Le altre due le lascio. Benissimo, a questo punto eh, io apro la cartella di servizio Classroom, la posso aprire anche se è una cartella automatica. Quello che posso fare è ehm, togliere un po', di riordinare un po', mettendo eh, tutti questi corsi all'interno dell'anno scolastico passato, quindi posso creare qua una nuova cartella che si chiama... Eh, per esempio, inglese 2020, 21. Ecco. A questo punto sposto le vecchie cartelle all'interno della nuova cartella. Come si fanno a spostare le cartelle? Come si fa a spostare le cartelle? Quindi, destra mouse, sposta in e metto qua dentro, sposta. Quindi come vedete adesso le classi sono 4. quindi le sposto tutte, poi taglierò opportunamente il video. Come vedete ora lo spazio della cartella Classroom è molto più ripulito, Esportazioni Griglie è anch'essa una cartella funzionale, non la tocco, mentre questo è un altro corso che può tornarmi utile nel corso dell'anno, quindi lo lascio, lo lascio qua. Ehm Adesso non occorre che io crei assolutamente nient'altro, perché nel momento in cui io creerò un nuovo corso Classroom, automaticamente apparirà la relativa cartella in questo spazio. Adesso vado a dimostrarvelo. Per dimostrarlo apro l'applicazione Classroom, vado sui nove puntini e cerco l'icona di Classroom. E qui troverò eh, tutti i corsi che io ho creato l'anno scorso. E, come vedete i corsi, i nomi dei, dei, di questi corsi Classroom sono caratterizzati dall'anno. Questo è molto eh, importante perché in questo modo eh, nelle cartelle di Classroom l'anno apparirà. Se io scrivo solo terza B, terza C, terza L, ehm, le cartelle dei vari anni si confondono fra di loro perché ogni anno ha una terza B, una terza C, una terza L. Quindi ricordatevi di mettere da qualche parte anche l'indicazione dell'anno scolastico. Dunque a questo punto questi sono i corsi dell'anno passato. Io li voglio archiviare, non cancellare perché hanno dei materiali che potrebbero tornarmi utili, li voglio archiviare. Per esempio non ho più una quinta F che si è diplomata, quest'anno avrò una quinta E e... I materiali che sono all'interno della quinta F però mi interessano, no? È una classe molto, molto lavorata, no? Con la didattica digitale integrata, ho tantissime cose dentro, comprese le verifiche. Allora, per poter utilizzare di nuovo, ma non avere la vecchia, il vecchio corso qua, a, a, diciamo così, a rendere l'ambiente disordinato, io posso creare una copia. Cioè, invece di creare un nuovo corso per la quinta F, faccio la copia del corso 5F. Questo eliminerà gli studenti, eliminerà, suoterà la bacheca, mentre lascerà ehm, eh, tutti i materiali che io potrei voler eh, riutilizzare. Allora, se clicco sui tre puntini, posso fare copia. Allora... Eh, a questo punto posso modificare, aggiornare il nome. Questo diventa diventerà la quinta e l'anno. L'anno è ovviamente il 21-22 e faccio copia poiché è un. Uh, diciamo così, un corso molto ponderoso come materiale e ci vorrà un pochino. E intanto vi faccio notare eh, la scritta indicativa, le informazioni che sono scritte qua. Quindi crea un nuovo corso dove, se io lo apro, ah no, sta creando il corso, questa è, è la, eh, diciamo così, l'icona, no? Ehm, Troverò i materiali, eh, compresi i testi eh, dei miei compiti, ma non troverò più gli studenti e quindi eh, i file da loro inviati eh, come, come verifica. Mm. Ci siamo quasi, la copia è stata completata, allora adesso vado ad aprire per mostrarvi cosa c'è. Come vedete lo stream, ovvero la bacheca, è vuota, anche persone è vuoto, quindi eh, posso aggiungere gli studenti della nuova classe, vuoti naturalmente vuoto. i lavori del corso io ritrovo tutti gli argomenti che presumibilmente eh, riprenderò nella nuova quinta e tutti i, i, i materiali che io ho creato per ogni argomento. Notare che sono in forma di bozza. Cioè i ragazzi, e eh, gli studenti che io inserirò, eh, non vedranno nulla, o meglio vedranno quello che io man mano deciderò di pubblicare. Se io volessi per esempio pubblicare, adesso vi mostro qua, clicco sui tre puntini, modifica, elimina, clicco su modifica, a questo punto io ho la scelta di pubblicare. D'accordo? Quindi man mano che mi interessano, come vedete ci sono anche tutte le mie istruzioni, sono state conservate. Ecco, e questo mi risparmia moltissimo lavoro. Andiamo a vedere cosa è successo in Classroom. Come vedete è stata creata una nuova cartella inglese quinta e 2021-2022. No? E così posso procedere per tutte le mie classi. Adesso, eh, per completare la transizione dell'anno scolastico, io aprirò la app contatti e andrò a pulire la rubrica la rubrica eh, della mia casella di posta si trova in questa app contatti che io ho già aperto perché eh, per una questione di privacy non volevo farvi eh, vedere eh, le mail eh, dei miei contatti e quindi mi sono opportunamente posizionata nella pagina Cestino. Ma quando voi aprirete l'app Contatti, ovviamente qua, vedrete l'elenco dei vostri principali contatti. Quello che ci interessa in questo ambito è la casella di ricerca che si vede in qualsiasi pagina voi vi posizioniate. Nella casella di ricerca io non faccio altro che scrivere 2020. Come vedete mi compaiono le mailing list o tecnicamente i gruppi dello scorso anno scolastico che l'amministratore della piattaforma Google in questi giorni sta cancellando, d'accordo? Quando l'amministratore cancella i gruppi e di sistema i gruppi, le mailing list dell'anno precedente Purtroppo questi gruppi continuano a esistere nella vostra app contatti. Questo perché? Perché la casella di posta Gmail, che poi è eh, identica alla casella di posta eh, del, della vostra piattaforma istituzionale, per farvi felici, mantiene memoria di tutti. Di, di tutti gli indirizzi che noi siamo andati a scrivere in un momento o in un altro del nost della nostra vita scolastica, d'accordo? Eh, per evitarci il disturbo, diciamo così, di scrivere un lungo e complicato indirizzo ogni volta che noi vogliamo mandare una mail. Eh, quindi questi contatti continuano a esistere, cioè se io vado nella mia posta e comincio a scrivere, per esempio, quinta F emergeranno questo indirizzo e questo indirizzo. Allora, se io vado a lavorare di fretta, non mi accorgerò che c'è scritto 2020-2021, a meno che non abbia prima ripulito la mia app contatti. Allora, per eliminare i vecchi indirizzi eh, delle mailing list che l'amministratore della mia scuola ha già cancellato, evitare dunque che mi vengano proposti in automatico quando scrivo, io devo semplicemente aprire, questo è il consiglio di classe della quinta F dell'anno scorso che non esiste più, ho cliccato sopra, mi si è aperto e a questo punto io posso eliminare il contatto. Quindi clicco sui tre puntini, elimino, mi verrà chiesta conferma e io elimino. Spero che questo, questo video sia utile a tutti, vi saluto e vi auguro un buon nuovo anno scolastico.